infissi in alluminio fai da te ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di abitazioni private con il sistema bisacchi da più di 30 anni mi occupo di infissi e se penso agli errori che ho fatto quando ero piccolino quando ho iniziato a lavorare e aiutavo mio zio, ero il di mio zio non mi resta altro che consigliarti di non fare infissi in alluminio fai da te di sconsigliartelo vivamente se invece stavi cercando fai da te perché pensavi alla posa in opera anche qui ti devo dire che quando ho iniziato nel 1988 montavamo gli infissi con quattro viti e un giro di silicone con il dito e ecco lì è una cosa che magari chiunque può fare. Oggi invece per garantire le prestazioni termiche, acustiche e durate nel tempo ci sono delle tecnologie di poso in opera che anche quando noi prendiamo dei nuovi dipendenti non possiamo farli iniziare prima di qualche anno e prima di avergli fatto delle vere e proprie scuole di formazione. Tant'è che dal 2020 esiste un patentino di poso in opera, vengono fatti degli esami EQF 2, 3 o 4 a seconda dei livelli che uno vuole ottenere e sono delle abilitazioni per poter posare gli infissi. Tant'è che l'Italia sta recependo normativa europea per fare in modo che, se l'Italia dà degli incentivi, come succede con bonus, e super bonus, a degli utenti privati, questi devono. Per forza acquistare infissi posati da chi è certificato con questi livelli di IQF. Questo è importante anche perché se si fa risparmio energetico, si compra una finestra, una ferraia della finestra e poi si monta ancora col silicone come facevo io nell'88 e come purtroppo ancora oggi molti stanno facendo, si va a perdere tutto quel valore che si è acquistato. Per andare a vedere la posa in opera, per fare queste scelte corrette, è importante fare una consulenza prima di acquistare gli infissi perché dopo è troppo tardi. Mi chiamano spesso molti contatti chiedendomi cosa posso fare adesso ho questo problema qui mi passa l'acqua qui mi ha messo il silicone questo non funziona ormai è troppo tardi riparare un danno di quel tipo quindi puoi andare su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata insieme troveremo la soluzione giusta per la tua casa per le tue esigenze e per i risultati che vuoi ottenere ciao e al prossimo video